Sicuramente ci saranno stati delle colpe, delle, delle, degli errori, delle cose che magari era meglio che non, non si fossero fatte, però il corpo di Stato non ce l'hanno dato perché i partiti discutevano tra loro. No, questo deve essere assolutamente cancellato da qualsiasi analisi. Non ci hanno dato il corpo del Stato perché abbiamo commesso degli errori, o perché abbiamo annunciato una impresa in più o un'impresa in meno. No. Thank mm -hmm. you. A pensare in partenza. Anche, eh, anche Salvador Allende, nel suo ultimo discorso, diceva: tornate a casa, cercate di organizzare le forze democratiche per sconfiggere la dittatura, ma questo ci vorrà del tempo. Come qualsiasi struttura, come l'esercito e no? le forze armate, eh, quando tu arrivi al governo: e ti deve preparare a governare. I militari hanno un'alta prof formazione professionale da militari in Cile. Provengono dalle scuole di Fort Nob in Panama, anche il Cile ha buoni istituti militari, tutte le forze armate, no? però non avevano una formazione economica eh, o di de guida degli enti pubblici, perché i militari in Cile hanno occupato tutto, tutto, tutto, tutto la sanità, l'università, le scuole, le imprese, tutto, tutto quanto. No? e allora hanno dovuto studiare, hanno tra l'altro privatizzato in uscire tutto, tutto, tutto, tutto, la sanità, le scuole, eh, tu, tutto quanto. No? Eh, dicevano che eh, eh, bisognava avere totale libertà, no? che è una, una cosa tipicamente militare e abbastanza falsa, nel senso che è come se tu dici tutti hanno la stessa possibilità di correre, fai una riga qua e metti tutti qua a correre. No? Solo che uno ha le stampelle, uno nessuno l'ha insegnato a correre, e l'altro invece fin da piccolo eh, ha avuto scuole di tutto per correre. è ovvio che quello che, eh, che ha più possibilità arriva subito, gli altri no. no? In Cina c'è questa cosa qua. Ci siamo trovati eh, in una situazione che una parte importante della militanza del MIRE è andata a finire in galera o stata, sono stati assassinati che fanno, che fanno parte della lunga lista dei compagni scomparsi un'altra parte sono rimasti parecchi, parecchi, parecchio tempo anche qualche anno eh, nei, nei carcere o nei campi di concentramento in diversi posti eh, del cile e in un periodo in cui la dittatura passa fa un un passo fondamentale in quello che riguarda la repressione, cioè il fatto della repressione massiva a tutto il popolo cileno che è tutto il periodo repressivo del 1973 e 1974. Dopodiché comincia a lavorare una politica che è fondamentalmente una politica repressiva di carattere selettivo, dove loro ricostruiscono la struttura delle diverse organizzazioni politiche cilene che stavano dentro la resistenza o che componevano la sinistra cilena, anche se non stavano facendo resistenza, e cominciano a cercare le persone di un determinato partito. La cosa, il carattere della repressione era cambiato, questo significava che non toccava, a parte le situazioni repressive generali, della società, la presenza della polizia, dei soldati, Contantemente le strade e così via, la ricerca dell'uomo in particolare. Nell'80 Pinochet lancia questa campagna per eh, approvare la sua costituzione. In blocco facemmo pure cancan, -can qua però per spiegare agli italiani che quella era una baglianata, perché un testo completo, 130 articoli messi lì al referendum, al plebiscito dire ti piace questa Costituzione, sì o no? no, era una cosa che poi è lavorata da tecnici, quindi senza partecipazione di un Parlamento né nulla, era una cosa che stava in piedi, quindi era una cosa da condannare. Poi lui fece un altro referendum, non so se non mi ricordo se prima o dopo, contro le Nazioni Unite. La dittatura veniva condannata grazie al lavoro che facevano anche di in Cile Democratico e le denunce che venivano dal Cile, veniva sempre condannato dalla Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite. Allora lui si metto anche un referendum contro le Nazioni Unite. Il, il FEDVADORIDIS aveva un risultato una politica del Partito del Cile che nel 1981 decide di cambiare eh, o dare un giro alla sua politica antietrattoriale. Bisogna dare una svolta, ma chiaramente non, non avevano o non hanno mai avuto l'idea di affrontare militarmente l'esercito con i militari cileni, marina e so, produrre attraverso la lotta armata, attraverso delle, delle azioni politiche e anche armate, di provocare delle dei problemi alla dittatura essenzialmente per dimostrare al popolo cieco, alla gente, che la dittatura non era così forte come si riesce. Nel 1978 c'è stata una legge di Pinochet che dichiara l'amnistia per tutto quello che è successo durante il golpe dicendo che anche noi eravamo ammistiati. Se qualcuno di noi aveva partecipato alla lotta armata uccidendo qualcuno, qualcuno si sarà stato sicuramente, no? perché qualcuno si, si è difeso sicuramente. No? E però eh, la maggioranza di coloro che hanno commesso i misfatti erano loro, i militari. Però nel 1978 si fa una legge eh, per cui si dichiara ammistiato diciamo, tutti coloro che hanno commesso dei misfatti dal 73 eh, al 1978. Allora la direzione del MIR arriva a formulare questa proposta della retaguardia strategica. La retaguardia strategica era considerare tutto quello che c'era fuori del Cile come un luogo dove creare le condizioni del sostegno logistico alla gente che c'era in Cile a combattere, far arrivare dei soldi o de una maniera o altra far arrivare determinati attrezzi eh, noi come io, noi che siamo il vecchio Partito Socialista non ha mai amato questa forma di lotta, non è che l'ha ostacolata neanche. Cioè, noi, quelle forme di lotta, diciamo così, armate, vanno analizzate secondo il luogo dove si svolgono. No. Che possibilità reali ci sono? Una delle prime azioni è stata, per esempio, togliere la corrente per otto ore a la città di Santiago. Quando dico la città di Santiago, non dico solo la città stessa ma il Gran Santiago sono oggi 5 milioni di abitanti. Non capisci cosa dire in un paese come una città che non c'è luce, non c'è corrente, non c'è frigo, non c'è niente che funziona. Altre azioni anche politiche anche popolare. Io mi ricordo una roba che ha fatto su Calpore che questi, per esempio, prendevano un camion con alimenti, lo sequestravano, lo portavano nei quartieri popolari e eh, distribuivano gli alimenti alla gente. Questa era essenzialmente, secondo me, un'azione per dimostrare che eh, il Frente Patriottico. C'è partito. Pinochet secondo me ha commesso un errore grossissimo, lui e i suoi accoliti. No? Lui era così pieno di sé che lui si autoproclama presidente della Repubblica proprio un po', no? non è, è, è il governo, perché nasce prima il governo delle forze armate e quindi lui era convinto che la gente lo voleva bene. E invece si vede che non era così perché a quasi metà degli anni '80. Prima si fa la Costituzione, è terribile la Costituzione cidena, adesso ha qualche modifica, ma è una Costituzione proprio fascista, fascista, la cidena. La fa Pinochet, deroga la, la Costituzione che noi avevamo, che non era granché, ma era una Costituzione democratica del 25, 1925. La deroga si fa la sua eh, e chiama un predicito eh, all'inizio degli anni Ottanta al popolo a partecipare ma era una, un plebiscito finto, nel senso che tu venivi contato a fare i seggi, quelli che stavano nei seggi, in più i voti erano trasparenti. Io ero, ero, ero quello che stavo al seggio, no? e voi venivate da me e io ti dicevo per chi voti tu, che, che papelletta vuoi, che cosa, sì o no? E tu mi dovevi dire, io voto di no, e, e tu dovevi firmare, e io ti davo il... <ride> E davanti a tutti i militari, a tutti... Eh, e allora eh, la Costituzione eh, che lui si fa fare da uno dei suoi accoliti, che poi viene ucciso già in, in democrazia, in un attentato lo, lo uccidono a questo qua. Questa Costituzione viene approvata, tipo 60%, una roba del genere, è per loro un predicito finto. Invece Pinochet, essendo così pieno di sé, decide di fare un predicito eh, perché lui era deciso all'89 a convocare elezioni. E però lui era convinto che lui diventava presidente e allora a metà degli anni 80 e 85 convoca il popolo a un plebiscito volete che io sia candidato a presidente sì o no 60% dei decisamente hanno detto di no e guarda era un plebiscito non come il primo nel senso che non si sapeva per chi tu votavi però era molto controllato molto controllato e nonostante quello la gente 60% no vinceano tutte le rivoluzioni al di là del posto in cui si era sviluppato questo processo rivoluzionario avevano diciamo, una retroterra dove l'organizzazione poteva trovare l'appoggio logistico e poteva andare a cercare dei compagni che dovevano generare il ricambio della militanza e della gente che stava combattendo. Questo si è verificato in tutte le rivoluzioni. La retaguardia poteva essere una catena montuosa, come è il caso della rivoluzione cubana, o aree liberate, come è il caso dei vietnamiti. Anche aveva come eh, retaguardia strategica quello che era il Vietnam del Nord. Ora, io non sono per la lotta armata. Il nostro partito ha avuto dei gruppi che... All'interno cercavano di convincere a tutti che bisognava armarsi, però non hanno avuto seguito. E le dichiarazioni di principio e le risoluzioni degli organismi massimi del partito non, non puntavano a questo. Stavano più con Allende, che voleva fare la trasformazione piano piano in Cile, con il rispetto della legalità, facendo ogni volta quello che era possibile. Non è una casualità che questa grande, o oh, questa quantità di giovani che erano veramente molto giovani al momento del corpo dello Stato, erano figli di prigionieri politici o del comparso. Ci è voluto il tempo di organizzazione clandestina anche del Partito Comunista, anche poter organizzare questa cosa del Frente che è venuta otto, nove anni dopo. Le battaglie che ha fatto il Frente avevano come obiettivo il ritorno alla democrazia, non attraverso una lotta fra eserciti, ma di eh, gruppo di gente che giocava essenzialmente o aveva la funzione di dimostrare che sconfiggere la dittatura era assolutamente possibile. Secondo me la grande, non direi sconfitta, ma il grande errore commesso dal, dal Frente Patriotico è non aver raggiunto l'obiettivo principale che era ammassare il dittatore perché questo sicuramente, se fosse successo veramente, cambiava assolutamente il, il momento politico e sicuramente staremo raccontando una storia. Pinochet non voleva riconoscere che aveva vinto il No. E' è stato questo generale, il generale Mattei, che era uno dei quattro della giunta militare, che comunque stava dietro del Presidente, no? comunque erano al potere loro, no? no? convoca una conferenza stampa e riconosce che ha vinto il No. Perché se no c'era una guerra civile, c'era tutta la gente in strada, la gente, eh, tu sai che come si fa in qualsiasi elezione, eh, qualsiasi essa sia, ci sono gli osservatori, danno ai seggi a vedere e sanno già il risultato prima che venga dato ufficialmente. No? Quindi la gente era già tutta in strada e questo qua, per evitare problemi, perché Pinochet non voleva riconoscere, diceva di no, di no, di no, di no, che aveva vinto il sì. Invece questo generale, il generale Mattei, eh, convoca una conferenza stampa e riconosce che ha vinto il sì. E di lì comincia il declino di Pinochet eravamo già al 1985-1986. E in quel momento, tra l'altro, è il momento in cui si comincia a preparare l'arrivo del Papa. La seconda parte di questo concetto della retaguardia era una linea di isolamento internazionale della dittatura militare, raggiungere questo scopo. Era la permanente denuncia delle violazioni dei diritti umani da di parte della dittatura militare cilena e da parte delle altre dittature militari del, del subcontinente americano. Cile non aveva mai visto il bombardamento del, del, del Palazzo di Governo, cioè azioni così violente, no? Non le avevano mai viste. Ok? In televisione, mai viste. Infatti molte cose eh, le sapevamo noi qua all'estero e la maggioranza, della cilena, la maggioranza della popolazione cilena non lo sapeva. Il grande errore commesso era che questo attentato era stato preparato per far vedere come si faceva un attentato e non presentare l'obiettivo perché è impensabile con tutta la forza armata, tutte le armi che avevano, non potevano mancare invece, e questo sicuramente ha prodotto una ulteriore repressione da parte della dittatura alle forze del in Cile, molti di loro sono stati presi nei giorni successivi, molti di loro sono stati anche messi in prigione e poi molti di loro sono usciti dal questo fatto alla carcere di Santiago. Avevamo, magari senza dirlo, il rammarico, di che questo attentato non fosse andato a buon fine. diciamo. Anche perché sapevamo che sicuramente la repressione era, sarebbe stata grossissima, ma sicuramente con la morte del dittatore cambiava completamente le cose. Nell'83 si fa la prima manifestazione, sì, grande, tremenda Santiago. E l'89 poi, che non c'è convoca lezioni. E lui presenta un suo candidato, uno di questi economisti del Chicago Boy, che aveva studiato alla scuola di Milton Friedman e, e vince il 60% qualcosa del genere del centro-sinistra. Elwin, che tra l'altro, curiosamente, il primo presidente di questo periodo è stato il presidente de, eh, della democrazia cristiana, che era allo stesso tempo il presidente del Senato, che poco prima dell'11 settembre del 73, quando si è fatto il colpo di Stato, dichiara incostituzionale il governo di Agende, come per dare l'ok ok istituzionale ai militari per fare il colpo di Stato. Quindi Agende è un governo illegittimo. La guerriglia ha durato circa un anno, è stata violentamente ripresa, c'è stata una politica da de parte delle forze armate di terra bruciata di confronto al sostegno politico e sociale che poteva aver avuto questa guerriglia o quello che poteva avere questa guerriglia nella zona del sud del Cile e alla fine è finita con una sconfitta, una sconfitta militare, i compagni che sono stati presi, che sono stati arrestati, sono stati fatti fuori, fuori tutti sono stati addirittura fatti fuori in montagna, non li hanno portati neanche giù in pianura, li hanno fatti fuori in montagna. Noi siamo malati di paura, proprio paura. Siamo rimasti marcati, abbiamo dei problemi, anche i nostri figli. Cioè loro hanno un'immagine del Cile che non è quella reale. Hanno solo, non quella bella dei bei arrini, della bella campagna, della bella cordigliera dello Andes. No, no, hanno... Quello che noi raccontavamo, la cattiveria di Pinocchio, i militari che hanno torturato, che hanno ucciso, che hanno prodotto 3.000 scomparsi e che nello, nel, nel cimitero di Santiago c'è un'immensa parete piena di loculi dove si mettono le ossa delle persone che vengono trovate, nelle fosse comuni c'è un pezzo di, di, di, di cimitero che lo chiamano... Il patio 19, se non ricordo male, buttavano lì rammucchiati tutti i cadaveri. Senza... L'avento alla democrazia in Cile con il referendum del, del no, del sì e del no, eh? comunque Elwin ha fatto, il presidente eletto, ha fatto un patto con il militare. Le conseguenze di quel patto le stiamo ancora pagando. I democristiani, io sono convinta che, era, che pensavano che i militari chiamavano le elezioni e vincevano loro. Ma io credo che tutta la gente pensava a quello. Eh. Nessuno pensava che sarebbero stati 17 anni nel potere e che avrebbero fatto quel che hanno fatto.